Il maltempo in Trentino ha distrutto boschi. Questi sono alcuni dei danni perché molte strade sono ancora chiuse e non sono percorribili. Ora quando vi parlano del riscaldamento globale, del surriscaldamento che causa questi danni al maltempo, non pensate che sia qualcosa di cui pagheranno le spese solo le prossime generazioni. Che nessuno venga in mente che ci si possa sentire autorizzati a non fare la raccolta differenziata, a non sprecare le risorse. Perché... Non è detto che questo delitto debba venire per forza tanto lontano che non vi riguardi. Potreste perdere il vostro parco, il bosco, il parco dove andate con i figli, il luogo dove siete stati in vacanza. Ma è ancora peggio trovarvi in una casa chiusa con dei bambini che piangono perché nel frattempo fuori sta soffiando un vento a 130 km h Vi distrugge la casa, vi distrugge tutto. Non lo so che cosa si può fare, ma proviamo a fare qualcosa. Dietro la nuvola c'era un bosco, qui alle mie spalle non si vede più niente, c'era un bellissimo bosco dove andavo con i miei figli. Ieri mi hanno detto che prima che riesca a ricostruirsi servirà un secolo. La certezza di non poterlo rivedere mi ha fatto capire quanto le nostre scelte abbiano veramente poco tempo.